Diversamente dal passato, a partire da quest'anno abbiamo deciso di investire in maniera capillare sulla formazione, sia in aula che in pratica. Crediamo fortemente che la consapevolezza e la diffusione di quanto stiamo facendo sia la base della crescita e del miglioramento continuo. Per tale motivo abbiamo promosso la formazione sui principi della Lean, sul problem solving e abbiamo avviato anche nuovi cantieri 5S. La formazione è stata svolta avvicinando la teoria alla pratica, rafforzando la consapevolezza del contributo di ognuno ai successi dell'azienda e alla creazione di valore lungo la catena produttiva e organizzativa. Inoltre, al fine di creare un ambiente di lavoro più efficiente e sicuro, attento ai problemi e alle opportunità di miglioramento, quest'anno abbiamo avviato il GEMBA Walls, un team unito che su base quotidiana o settimanale va nel GEMBA e osserva l'avanzamento della produzione e valuta la robustezza delle iniziative implementate, le opportunità di miglioramento, proposte e l'andamento dei principali indicatori. Build in train and share the knowledge.